Premier League, Ancurato. Chelsea e Arsenal si ritrovano dopo il Community Shield. Premier League, Ancurato. Chelsea e Arsenal si ritrovano dopo il Community Shield. In tutto il mondo, nessuna partita è sentita e vissuta, tanto dai tifosi quanto da giocatori ed allenatori, come un derby. Londra. Con la sua galassia di squadre, è oramai una girandola di stracittadine, ma alcune partite sono diverse dalle altre. È il caso per esempio di Chelsea Arsenal, la sfida tra i due blasoni più importanti della capitale, nonché i più ricchi di trofei. Questo pomeriggio, a Stamford Bridge, arriva il primo Chelsea Arsenal della Premier League 2017-18. Chelsea che arriva alla gara sulle ali della splendida vittoria in Champions, 6-0 siglato, tra gli altri, da un gollon su di Zappacosta al modesto Carabagha. Si tratta della quarta vittoria di fila. La stagione infatti era iniziata nel peggiore dei modi, con la sconfitta ai rigori, proprio contro l'Arsenal, in Community Shield. Le lamentele di Conte riguardo al mercato, con tante trattative sfumate, ed il clamoroso 3-2 incassato all'esordio contro il Burnley. Dalla seconda giornata, però, i Blues hanno rialzato la testa, trovando il loro gioco e battendo in fila Tottenham, Everton e Leicester. Dall'altra parte. L'Arsenal se possibile si appresta ad affrontare una stagione ancora più travagliata. Alexis Sanchez e Mesut Tozil sono rimasti, ma senza rinnovo del contratto. Questo vuol dire che da gennaio saranno liberi di trattare con altri club, e probabilmente Wenger li perderà senza ricevere nulla in cambio. Il primo trofeo è già arrivato, con il community Shield conquistato ad agosto, ma in campionato i Gunners tentano a decollare. Dopo la vittoria in rimonta su Leicester sono arrivate le due sconfitte contro Stoke e il Liverpool, con un totale di 5 gol incassati e nessuno segnato. La sosta ha permesso al tecnico alsaziano di riordinare le idee e di lavorare sul morale della squadra, ed i frutti sono arrivati. 3-0 secco sul Bournemouth, 3-1 in rimonta sul Colonia nella gara di Europa League, dopo aver chiuso in svantaggio il primo tempo. Ora, un test probante dimostrerà se è stata solo una crisi di fine estate o se i Gunners hanno davvero un problema strutturale. L'unico assente per Antonio Conte è Danny Drinkwater, che dopo aver esordito contro il Leicester, sua ex squadra, ha accusato un problema al tallone. In mediana, dunque, l'allenatore azzurro dovrebbe scegliere tutti i muscoli di Kante e Bakayoko, con Moses e D'Alonso sulle fasce. Dietro, solita linea di Federissimi, con Azpili Cueta, Kyle e David Luiz a difendere Courtois. Nel tridente, invece, confermato Morata con Pedro, ma attenzione a William, il brasiliano insidia la titolarità di Eden Hazard, che potrebbe usufruire di un turno di riposo. Fonte immagine, The Independent. Anche Arsene Venger potrebbe fare a meno di uno dei suoi uomini migliori, come Sanchez, nel 3-4-3, possibile vedere un tridente con Vedek e Ozzy la supporto di La Cazzete. Dopo il turno Verdi Europa League, dovrebbero tornare comunque tutti i titolari, out solo gli infortunati Kazzurla e Coquelin, linea A4 che quindi dovrebbe essere composta da Xhaka e Rems e tra Bellerine e Colasinak. Dietro, confermato il progetto della difesa A3 con Monreal, Koscelni e Mustafi davanti a Petr Ceca. Chelsea, 3-4-3, Courtois, Azpilicueta, David Luiz, Kail, Moses, Canté Bacaiocco, Alonso, Pedro, Morata, William, Paul. Conte. Arsenal, 343, Cech, Mustafi, Koscielny, Morel, Bellerin, Ramsey, Xaca, Kolasinac, Vebek, Lacazette, Ozil. Paul. Vegger.